Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come accedere ai sotterranei ovviamente in alto a destra del video ci sono un paio di guide su come arrivare in questi posti c'è anche la guida su come arrivare all'abisso tra le radici, molto semplice ovviamente prima di fare tutto questo dobbiamo prima raggiungere questo fiume e... ma prima di andare qua dobbiamo prima ammazzare un guerriero di nome Radhan. Quindi, per accedere ai sotterranei dobbiamo uccidere Radhan. Così facendo, arriverà un grosso cratere, cioè un grosso meteorite che farà un grosso buco nella Terra e lì possiamo entrare nei sotterranei. Quindi, il guerriero da ammazzare è questo. Non so se lo conoscete. Un guerriero così come questo. Ciao, Lelmo. Vabbè, poi dopo vi faccio vedere. Il vestito completo, c'è una scorciatoia per arrivare direttamente lì perché noi dobbiamo legarci nelle terre di Kyle. Quindi conosco una scorciatoia per farci teletrasportare subito lì. Ed eccoci arrivati, siamo nella caverna dei parassiti, i famosi parassiti, animaletti schifosi che non muoiono. Quindi questa è la caverna, ragazzi, proseguite da questa parte perché dobbiamo uscire dalla caverna e poi possiamo andare direttamente lì. In quel punto Di grazie che adesso prendo un attimo la mappa per farvi vedere una cosa. Ok, noi siamo qui, dobbiamo andare che okay, sempre dritto fino a qua. Ok, fino a qua. Ok, siamo arrivati a questo ponte, mi raccomando fate attenzione alle catapulte. Per i nuovi giocatori che adesso hanno scaricato il The Ring e non sanno dove andare, questa è la guida completa su come entrare nel castello, attraversare. Quella porta per andare a uccidere Radahan Parlando con un vecchio Quindi ti consiglio di guardarla tutta Fino alla fine Ovviamente lì c'è un problema Quello ammazza i suoi compagni Non capisco perché fa così Lo fa ormai da quando è uscito il gioco Attenzione al gigante che adesso si butta Ecco Già. La spada che brilla c'è in mano Quindi io adesso faccio un attimo il giro intorno al castello Perché questa è l'unica entrata per accedere a quel castello e poi andare da Radahan Ok, al castello di Manto Russo. Non ricordavo il nome. Ok, ci buttiamo qua. Questo ormai mi fa il solletico. Attenzione al leone Proseguendo da questa parte Cerchiamo di non farci beccare dal leone <ride> Tu Questo portale non ricordo dove porta, Sincero non ricordo proprio Vabbè, ed eccoci arrivati nella stanza e posatevi qui toccate la grazia se in questo caso c'è già una foschia entrate nella foschia e ammazzate questi due boss e poi proseguite io all'inizio non c'avevo questa foschia quindi non ho ammazzato un né quel leone né quel guerriero, non l'ho ammazzato, quindi ho proseguito da questa parte, ho parlato con un vecchio che diceva welcome, ci... cioè, parliamo con lui, poi ci fa vedere la storia di questo grande guerriero, ci dirà di andare in quella porta e scendere giù, usare un portale e poi ci porterà in quella grande terra, ovviamente non è che... Sarete soli ad ammazzarlo, potete evocare tantissimi spiriti, tantissimi spiriti che lui ha ucciso tempi fa. Non so se lo vedete, là sotto c'è un portale, quel minuscolo portale, scendete giù e vi porterà lì in quella terra. Una volta ammazzato, come ho detto all'inizio, ci sarà un, questo grande asteroide che colpirà quel punto della mappa che vi darà così l'accesso ai sotterranei, ok? Tutti questi sotterranei. Quindi l'asteroide colpirà questo punto e potete entrare. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Se il video ti è stato utilissimo, ti consiglio di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per non perderti altri tutorial simili su Elder Ring. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!